Salve a tutti ragazzi e ragazzi, qui il vostro palmerone 98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo... No, basta, finito, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntate che continuo con sta cosa. Non mi bastano più manco i soldi per realizzare le esplosioni digitali, ho chiuso! Passiamo subito al succo del video che è meglio. Va bene, lo faccio lo stesso. Palmerone Sponsor! Ah, l'estate, il mare, il sole, Wolger che sta grondando di sudore e soffocando nella disperazione più assoluta E tu che ti strappi i capelli mentre leggi la bolletta della luce salata che ti è arrivata per aver lasciato il condizionatore acceso H24 Ed è anche il periodo in cui nessuno ci ha sbatti di fare nulla, specialmente su YouTube E lo si vede chiaramente dai video che si trovano Reazioni e gameplay spiccioli, scherzi epici di sto cazzo tesori maledetti trovati nelle pinete o nelle spiagge vicino a casa vostra eccetera eccetera in effetti può risultare molto difficile cercare di fare qualcosa di serio visto il caldo, visto la voglia di buttarsi a mare di non fare minimamente nulla quindi ci sta a fare qualcosa di un po' più leggero easy ma porca la ragazzi la merda no ecco perché ho deciso per questo episodio di nominare 5 canali che realizzano video belli, leggeri e adatti per voi che state soffrendo il caldo estivo. E diamo inizio a questo cocente... PALMERONE SPONSOR! È sorprendente come in quest'ultimo anno stia venendo a conoscenza di molti creator che portano critica o video commentary come format principale dei loro canali. Ho parlato di simpatia non pervenuta, meteor, gematria, ma adesso tocca ad un canale che ha iniziato da quasi un anno a realizzare questa tipologia di video. Vi presento Panda. Se siete appassionati del format del commentary e volete vedere video abbastanza leggeri, allora questo canale fa proprio al caso vostro. I video di Panda sono brevi, semplici e costruiti molto bene bene devo dire. Tra l'altro una delle cose che ho apprezzato di questo creator è la sua capacità di cercare di essere sempre obiettivo in quello che dice prendiamo come esempio il video lo squallore dei youtubers in tv cringe dove il buon panda analizza la puntata di ciao darwin web contro tv evidenziando non solo gli elementi imbarazzanti della seconda fazione ma anche della prima cosa che pare essere stata ignorata dalla stragrande maggioranza dei youtubers che hanno parlato di questo argomento. Questo ragazzo è stato tra i pochi ad aver trattato la puntata in maniera abbastanza obiettiva e anche giusta onestamente parlando ma le sue capacità argomentative di saper portare un contenuto interessante non si limitano solo a questo video ci mancherebbe altro provate a vedere intervista ad un ragazzo parodizzato da Dorian B, YouTube fa cagare versus blur chi ha ragione o le molestie di Samuele di Martino che sono la testimonianza perfetta di come questo ragazzo ci metta passione in quello che fa e che sappia anche concretizzarla molto bene all'interno dei suoi video è vero non posso di certo negare che per quanto riguarda l'editing prenda molta ispirazione dallo youtuber Gematria, ma come dissi nel precedente Palmerone Sponsor, cercare un modello di ispirazione non è mai una cattiva cosa, poi nel corso del tempo si comincia a formulare un proprio originale stile e sono sicuro che continuando a creare ottimi contenuti ci riuscirà anche Panda. Il secondo canale di cui parlerò si tratta di una vera e propria colonna portante di YouTube Italia Uno dei primi creator che ha fatto la sua comparsa intorno al periodo in cui venne creata la piattaforma del tubo Un vero e proprio veterano che non ha ancora sfondato, come lui stesso ammette Vi presento Pio3D Prima di iniziare devo rivelarvi un'importante cosa Ho conosciuto questo creator solo due anni fa Ok, eh, ho capito Basta, sì sì, ma potreste, vi prego, silenzio, ascoltatemi f Fermi, eh, fermi, fermi, fermi Mi dispiace se non mi sono interessata a YouTube proprio dal primo giorno in cui è apparso sul web, ok? Questo non toglie che io non possa recuperare tutto quello che è accaduto negli ultimi dieci anni, per dire Ed è più o meno quello che ho fatto con il canale di Pio, al quale gli dico Ma seriamente non hai ancora sfondato sul tubo, porca bella la comicità che mette all'interno Dei suoi video è qualcosa di pazzesco Ed è resa molto bene da un montaggio Qualitativamente ottimo e originale Prendiamo come esempio la serie I love you haters dove Pio risponde ai commenti negativi sotto i suoi video Voi direte eh, che ci vuole Basta prendere un commento negativo Stupido, leggerlo, farci qualche Battutina e rispondere adesso È già una cosa che fanno molti youtuber no? No! No! Pio riesce A rendere un video che A vedersi può sembrare molto semplice, originale, montato divinamente ed esilarante un'ironia genuina che vediamo presente in molti altri suoi video tipo scherzo compra Nintendo Switch e dentro trova le interviste doppie di personaggi come Crash Spiro, Jason, Freddy Krueger il videogioco di Favij per PlayStation 4, la parodia di Fortnite, cioè Fortnite un gioco con cui farci una parodia sarebbe come sparare alla croce rossa, per quanti video parodistici, banali, brutti orribili hanno fatto da quando è diventato popolare questo gioco tranne il video di Pio 3d che a quanto pare è riuscito a farmi divertire Non poco ma il contenuto del suo canale che vorrei particolarmente Premiare è la storia di youtube italia un documentario dove racconta attraverso la sua esperienza I suoi primi video le collaborazioni e via dicendo la storia di youtube italia una serie di video ricca di informazioni momenti anche nostalgici e molto Interessante per chi avesse intenzione di conoscere come ha avuto origine questa piattaforma la cui storia viene raccontata attraverso gli occhi di chi l'ha vissuta dal primo giorno. In sette episodi di Palmerone Sponsor non ho mai avuto occasione di trattare una categoria particolare all'interno del tubo. La musica. Questo perché o non ho trovato nessun canale piccolo, poco noto ed interessante riguardante appunto questo format da poter trattare, o perché gran parte dei contenuti musicali su YouTube sono come... Ma adesso posso finalmente dire di aver trovato un creator degno per questa tipologia Ladies and gentlemen, ecco a voi Flowered Non flowered, non flowered, non flowered wow, wow, wow, wow. Flowered Nonostante inizialmente non avessi bene in mente come inquadrarlo questo personaggio, vista la grande varietà di contenuti che portava inizialmente sul canale, ultimamente ho ben appreso il target che ha deciso di portare questo ragazzo. Floward è senz'altro un ottimo musicista, i suoi testi sono leggeri e rilassanti, perfetti da ascoltare soprattutto mentre si viaggia. Inoltre Floward possiede un'ottima padronanza dell'inglese e già cantare con una lingua diversa dall'italiano è difficile, almeno dal mio punto di vista anche che le sue canzoni sono talmente orecchiabili da poter fare suscitare una persona dopo aver ascoltato per 30 volte di fila le canzoni di Di Pre e di Di Francesco. Cioè, provate a dare un'occhiata a Rush It Die e Let It Go e ditemi se non la riascoltereste altre 10 volte, come minimo. Ma oltre alla musica parliamo anche dei video no sense. Traward, infatti porta anche serie di video funny moments, cito la serie di Prince of Persia dove riesce a rendere ironico e divertente un gameplay sul gioco per pc, oppure a scuola di parkour con MIP dove Floward tramite il gioco di Mirror's Edge impara tramite gli insegnamenti del suo maestro MIP come realizzare alcune acrobazie e parkour e se volete imparare ad utilizzare alcuni programmi per il montaggio audio il buon Floward ha realizzato dei video tutorial di FL Studio 20 su come utilizzare l'omonimo programma o creare alcuni effetti audio come l'effetto radiofonico in tutta onestà spero che continui nella realizzazione di questi contenuti soprattutto quelli riguardanti il campo Musicale, perché il potenziale è molto elevato e i suoi video arricchiscono di molto questa piattaforma Very well, dopo aver parlato di canali commentary, musica e... Qualunque cosa sia più 3D È il momento di passare al format più amato Da tutti gli utenti di YouTube I videogiochi E il canale appartenente a tale categoria È ee... ee... Siopi Games Oh sì, ragazzi, anche qui abbiamo di fronte carne fresca Infatti questo ragazzo ha aperto il canale da nemmeno un anno E ha iniziato a portare video riguardanti il mondo dei videogiochi Con uno stile, mm, diciamo tutto suo Come precisato altre volte, la cosa che un creator deve fare Oltre a scegliere il format e l'argomento da trattare È il modo in cui si costruisce un video E il come si riesce a catturare l'attenzione dello spettatore Prendiamo il video 6 censure assurde in Kingdom Hearts Oltre a mettere in discussione delle censure censure abbastanza strane adottate dalla Square Enix e dalla Disney nell'omonimo gioco, Siopi Games condisce il video con sketch comici abbastanza simpatici a vedersi. Anche il video, l'articolo 13 è giusto, mostra questa sua capacità di saper comunicare molto bene il messaggio che vuole far passare attraverso una chiave ironica. Nomino anche E3 il Natale dei Gamer, 5 articoli scandalosi sui videogiochi o Girls X Battle il gioco delle waifu, che sono contenuti di questo canale che meritano assolutamente di essere visti, è incredibile come questo ragazzo nel giro di un anno abbia già improntato molto bene il suo canale. Se dovessi fare un paragone con i primi video del mio canale, i suoi sono assolutamente orocolato. Spero vivamente che con il tempo possa aumentare di numero e migliorare ancora di più la qualità dei suoi video. Intanto, Sioppi Games, sei sulla buona strada. Ben fatto. Ed eccoci arrivati a parlare dell'ultimo canale di questo video. Allora, probabilmente mi ammazzerete tutti, me lo sento, dato che si tratta del canale dei Parco Giochi. Esattamente, è il canale gestito principalmente da Ciccio Merrino, il fratello di crua 89 Eh, ma tu parli di lui perché è il fratello di Marco Merrino e basta, e puoi me solo perché è il fratello di una persona famosa. E gne gne gne gne gne gne gne. Non me ne importa nulla! Non mi interessa se sei fratello di Ciccio Gamer, di Berlusconi, di un Barack Obama e tutte STE queste... Ma che adesso la qualità di un lavoro la devo basare sul grado di parentela che ha uno con una persona famosa? Non me ne frega nulla! Io tratto il contenuto per quello che è. Il resto è tutta roba secondaria. Che poi mi volete venire a dire che Ciccio non sa fare un contenuto senza suo fratello? Prendiamo i vari video reaction che sono senz'altro un vero e proprio contenuto all'interno di questo canale. Ciccio assieme ad altri membri del parco giochi Come Roberto, Mirko, Giampiero Riesce a far sentire A suo agio lo spettatore Lo fanno divertire, stare sereno Aggiungono un contenuto in più Al video che reagiscono Per non parlare del fatto che molte volte Aggiungono alla fine del loro video scene comiche Che parodizzano il contenuto visto all'interno Dello stesso video Vogliamo parlare anche dei corti ironici come Andiamo a mare o cosa piace alle ragazze Ricchi di un sano e ben pensato black humor Vogliamo parlare di come Ciccio sia in grado di saper intrattenere Ed essere carismatico anche solo raccontando Una storia sulla carta assurda Di lui che finisce col pisciare Su un autobus Ed è da diversi mesi che cerco di trovare un senso a questa storia Ma comunque e non ho ancora parlato Dei pezzi forti del canale Ovvero i videoclip Tralasciando la canzone di Marco mi ha abbandonato Che più o meno tutti dovreste già conoscere Vorrei soffermarmi sugli ultimi due Innanzitutto il videoclip girati Uno dei video più belli Di questo 2019 c'è una forte produzione dietro a questo video La canzone, la base musicale scritta e realizzata in maniera divina Coreografie ottime tutto di questo video è fatto bene E indovinate in che posizione si è piazzato in tendenza Tra il quarantesimo e il trentesimo posto se ben ricordo, che per carità Già arrivare in tendenza è un ottimo risultato Non lo metto in dubbio Ma porca Non è neanche arrivato tra le prime 10 posizioni Seriamente? Vogliamo anche parlare Del videoclip Ciccio Merrino Thriller? Un evidente omaggio a Michael Jackson Realizzato con una qualità Altissima Che non solo non è arrivato in tendenze, Ma addirittura ha realizzato Poco meno di 70.000 Visualizzazioni E allora ditelo va. Una... Ditelo che volete solo la merda! Ditelo! Eh? Ditelo, stupide ranfibianuri appartenenti alla famiglia Ranide Dotati di notevoli capacità di cannarsi, levati In conclusione gente, questi sono i 5 canali che vi consiglio di vedere quest'estate Come al solito se il video vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere notifiche dei miei futuri video E per favore vedete di seguirli questi canali Volete davvero che su YouTube spopolino video alla giastremo? E allora smettete di fare i pigri e sostenete questi creatori di contenuti Gente, I link dei canali li troverete in descrizione assieme ai link dei miei social E noi ci rivediamo con un nuovo video Arrivederci e buona estate